Ciao a tutti amici di Crona Canada, volevo fare questo breve video per documentare la divertente idea che aveva avuto Google per festeggiare il primo aprile del 2015. Infatti se ci connettiamo a Google Maps in questo momento potremmo giocare a Pac-Man direttamente sulle cartine di città effettivamente esistenti sul nostro pianeta. Mi ricordo che da piccolo mi chiudeva questo gioco. Oh, oh, oh. Guarda che casino. Guarda che sto tipo a gli stagini in America. Guarda che oh, santo Dio no! Mi sembra un po'... Un po' una stronzata ma... Io volevo togliere lo sfizio. Girolle cervella uh.